Kim Kardashian, svelato il motivo del cambio di hairstyle. Dietro al cambio di airstile di una donna c'è sempre un motivo profondo, e a quanto pare Kim Kardashian non è da meno. Voglia di qualcosa di nuovo. È cosa nota e risaputa che quando una donna cambia taglio o colore di capelli, è perché vuole dare una svolta alla sua vita. Tutte ci siamo passate quindi non ci stupiamo quando anche una star celebre del mondo dello spettacolo decide di provare un altro airstile e lo giustifica con voglia di qualcosa di nuovo. Recentemente proprio Kim Kardashian, che difficilmente cambia il colore della sua lunga chioma corvina, ha optato per un drastico cambio di rotta, tingendosi i capelli con un bel colore grigio-argento Una delle tendenze più rock di questo 2017. La regina dei reality ha sfoggiato questo nuovo airstyle alla New York Fashion Week, lasciando a bocca aperta tutti gli avventori. Mm. Ma come mai questa decisione improvvisa? A svelare il vero motivo dietro questo capriccio di Kim Kardashian, è proprio il suo fedele stilist, Sheresa Playton, che in occasione dell'evento più moddaiolo della grande mela le ha tinto i capelli di un bel grigio argento. Un allure tutta sua. Già Kim Kardashian aveva parlato sul suo sito di questo cambio look improvviso, rivelando che era da un po' di tempo che pensava di tornare a una tonalità di capelli più chiara. Dicevo di voler tornare bionda ormai da un po' di tempo, e sono così contenta di averlo fatto. So che moltissime persone in realtà pensano che io indossi una parrucca, ma questi in realtà sono i miei veri capelli, ha svelato Kim Kardashian, che però fino a poco tempo fa aveva un bel caschetto lungo fino alle spalle. Volevamo creare proprio un altro stile ha detto Sherry's, lo stilista della regina dei reality Questo look è un enorme cambiamento dal super lungo, sullo stile di Kerr che Kim porta dallo scorso anno a Parigi. La prima volta che Kim Kardashian ha portato i capelli platino è stata nel 2015, ma questo esperimento non era durato molto e poco dopo la regina dei reality è tornata al suo vecchio amore, il nero. Il colore naturale della moglie di Kanye West è infatti il corvino, e in tutti questi anni di cambiamenti è sempre tornata a un certo punto, alle classiche sfumature. Quanto ci vorrà prima che abbandoni il suo nuovo look argentato per ripiegare sulle tonalità scure? Forse stavolta un po' di più di qualche settimana. Un vizio di famiglia. Camaleontica ed eclettica. Kim Kardashian adora stupire e cambiare look in continuazione. Quando la regina dei reality scompare dalle scene pubbliche per più di una settimana, potete stare certi che è perché sta studiando l'ennesima trasformazione, e non perché abbia deciso di stare tranquilla per qualche giorno. Da lei sembra abbia ripreso sua sorella minore Kylie Jenner. La piccola di casa Kardashian, infatti, cambia colore di capelli come i vestiti che indossa durante la settimana, passando dal rosa al verde, o dal biondo al nero, con una disinvoltura invidiabile. Insomma, nella famiglia Kardashian se c'è una cosa che manca è la noia, e questo riguarda anche il loro aspetto esteriore.